Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 E siamo tornati sulla demo di Miitopia yeah. Allora questa è la terza parte E siamo arrivati Ah non riesco a leggere perché Marco ha messo il 3DS è troppo lontano Te lo leggo io Non lo sa neanche scritto mm, Tu dici oh, Ma guarda un po' che c'è qui Era Greddy no, Lo, lo so sei peggio Non so se sono la scarpa Lo sai Bassiamo un Luigi! Duca del Ma Male! So un po tu. No! Duca del Male. Granny! Preparatela a assaggiare la sconfitta! Task! Task! Cioè obiettivo! <ride> <ride> Questo mi ha fatto proprio ridere, ragazzino! Beh, se hai tanta voglia di, di coprirti di ridicolo! Fammi vedere cosa sai fare! Preparami una zuppetta! M sì, ed ecco qui. Sì, Altola. Oh, vale. Altola. Yes. Chiosa. Uh, taglio. No, taglio. Taglio. Taglio. Per ora. Un attimo. Cavaliere errante. No, non è Cavaliere errante. Eremita errante. Ah, Quindi tagliamo. Sbagliamo. Tagliamo. Ok, eccoci. Ma sei troppo vicino, cioè. Eccoci tornati. Lo con la testa nel senso. No. Che E' ah. così che ti senti. Tu sai quel luogo dal male e qui si fa il gran parlare. Wow. Se pensi mm. di farlo, te così facilmente. Non hai fatto i canti per bene. Wow, Luigi. Non l'ha mai detto a nessuno che sei un Quastro feste. Io volevo solo una zuppetta. Per questa volta lascerò correre i ragazzini. Ma solo per questa volta. Mi ah, ah, sgonfierò i palloni da calcio. Respira con calma. Respira con calma. Il mio nome è Waluigi Luigi. Luigi. Sono un eremita. Sono un Io sono Dynamitix. Interessante. E così Quindi tu sei messo smash ehm... e io no, ah. Quindi hai ah, fatto mi... i conti sì. con le remite arranti! In effetti, in effetti, dai, ma è su smash come mi, lo come mi spadaccino, lottatore e mm. gunner. Sì, l'abbiamo fatto anche nel, nel suo file. E così sei missione per fermare il duro dal male. Sì, però credi di non essere abbastanza forte, vero? E e avverto un misterioso potere nascosto in te. Al momento. È piuttosto debole. E non crescerà mai. <ride> Ma diventerà sempre più forte man mano che, che proseguire il tuo viaggio. Quindi tieni duro e non scorreggiarti. D'accordo. <ride> D'accordo. <ride> Se il destino lo va, ci incontreremo di nuovo. A presto. Eh. Eh, Luigi. Eh, Luigi. Ok, comunque nella demo l'eremiterlante non serve a nulla. È solo per quella cuts oh, che abbiamo sbloccato no. dei livelli quindi taglio mappa Perché? di sana no, no, non possiamo sì. No abbiamo no. detto nell'ultimo video Che non, non dobbiamo farle non <ride> siamo solo alla fine Qua dobbiamo andare si sì. Ok iniziamo da sopra che c'è una strada che porta al baule Quindi iniziamo Via via via, via. via. Quindi si sì, abbiamo perso 4 minuti e mezzo inottato <ride> <ride> <ride> Allora, chissà chi è in realtà Luigi il remitente? piacerebbe saperlo anche a me. Eh, è stato un mito quando ha detto sì, ma non urlare. Per piacere, che la telecamera qua sta bene. Se pensi di potersela cavare così facilmente, no, io intendevo wow, Non hai fatto i conti con me? Non urlare, Marco. Bene, ti amore. prego, neanche il male può nulla contro una tale capacità oratoria è troppo che forte. Sembra, sembrano dei fanboy <ride> la, la, la, la. Mi sta venendo fame In effetti ho un po' di fame Ok possiamo decidere di andare O a sinistra Oppure a destra Finalmente qui potete vedere la minimappa Così non dovevo nemmeno farvela vedere Abbiamo sbloccato quel livello in basso a sinistra Nella giungla Quel livello in basso a destra con quella caverna E poi in alto Dove c'è quel baule E possiamo andare lì là e poi c'è anche tempo non si sblocca nulla. Cioè. E poi c'è anche a destra a destra, tutto a destra, dove lì non andremo perché andremo alla fine del, proprio del, della demo. Quindi andiamo prima dal paule. No. Sì, paule. Ma lì si sbloccano le um, rubie. Ah me, meglio. Vai, li leggere No, non devo leggere. Okay. Anche perché quello è roba. Ti ho detto sei in battaglia, eh? appunto, devi leggere tu. Uh. Oh, c'è qualcosa per terra. Wow. Una caramella PM, che bello! Non ve l'abbiamo ancora fatte vedere le caramelle a che servono? Anche perché non abbiamo oh ancora. No. Non abbiamo ancora fatto vedere la magia. Oh no. Mm. Ok, iniziamo subito. Uh. Mm. Ah, eh. diventato più forte. 5, 3, 3. Tutti sono diventati più forti. Boom. Ho fatto colpo su Marco007. Perfetto lui si cura, giustamente da bravo stupido, ignorante. Perché Invece di attaccare Come fai ad ammazzarlo secondo te? Viviamo! Mi non anni non è morto. Vabbè, ci pensa a Luigi. Bene, non male! Il nostro cuoco di famiglia, Luigi. Vince sempre contro il male. Ok. Che... 36 soldi. Nuvola filata. È una nuvola filata che è un nuovo cibo che non abbiamo mai provato. E ora c'è. Una locanda, yeah. Yeah. ok, facciamo yeah. provare a Dynamite Hit. Prima, la, la nuvola, io sto da solo. E eh sì, facciamo sempre provare al primo giocatore. Facciamo, continuiamo a fare così, Che okay, nuvola Dynamite Quelli Con i nuovi poi se li okay. abbiamo apprezzato quindi è ok di regola. Uh, ora sposta Luigi con uh, ah, no, no. Marco Zero. Zero. Prima sì. devo farle valappare almeno una cosa. Se no non <ride> ha senso. Allora, vediamo. Uh, vediamo tutti cosa vogliono. Allora, ah, Luigi vuole una divisa professionale che aumenta la difesa. E ci cioè abbiamo i soldi. Io voglio un'armatura Ape, non abbiamo i soldi. Tu vuoi un'altra cosa di cui non abbiamo i soldi. Quindi Luigi, hai vinto stavolta. Eccoti qua, una divisa professionale. Tipo può comprare una banana PS? Ecco qui, guardate che bella. La facciamo pure del suo colore preferito. Il giallo. Il verde vomito. <ride> e aumentiamo <ride> la difesa da 8. Aumentiamo la difesa da 8 a 11 di Luigi, ok. Quindi um, Luigi vuole mangiare. Che nessuno vuole niente. Allora, proseguiamo, tutti vogliono mangiare. Si, sì, va bene, si, sì, sì, ok. Niente dice che praticamente quando quando otteniamo degli snack, cioè banane e caramelle, um, tutti ne prenderanno un po'. E se non, se non abbiamo abbastanza spazio, tutti possono prendere al massimo 3 snack. Quando non abbiamo abbastanza spazio, semplicemente verranno lasciate alla locanda, quindi non verranno mai buttate. Quindi proseguiamo. Vedi i legami? Io sto a tre con sì. te, però sto a zero con Luigi. Quindi fammi arrivare a sì. tre con Luigi sì. e poi lo metto con te. E non è che poi... No, eh... tanto poi arriverà pure un quarto, quello lo metterò con te okay, al Ok, ora rifacciamo il livello, quello di prima. Prima facciamo il baule. Va bene. Se no apriamo troppa strada è un casino. Prima finiamo quelle che abbiamo già per... Go, go, go! Non ce la faccio proprio, abbiamo appena iniziato Ecco qui lo scrigno enorme eh? Lo apriamo ovviamente perché è per questo che siamo venuti Ecco qui spada A ah, per, per Dynamitix. E dai Indossa subito Attacco da 22 a 29 signori Quale potenza sto diventando Non ti preoccupare però non è finito qui Mi pare questo il momento Non è finita qui eh Ci sono prima nemici e poi mi sa un altro baule Mi sa Ah io ho ancora battaglia automatica, aspetta. Avvertimento, ecco. Fai attenzione Marco. Ah. E sei stupido però, io ti ho avvertito. Eh. Ok, vediamo. Oh magia. Offendente oh, in salto. Che bello, lo usiamo su di lui. Giusto per pro farvelo provare. Cioè, perché non l'abbiamo ancora. Fai! Oh, yeah. visto? Che potenza! Wow! The Ah, giusto ora? Pepiera PM attivata. Su questo, su Mi, questa polvere misteriosa ripristina i suoi pm, cioè punti magia. Oh oh oh, hai risvegliato un nuovo potere. Senza pm, magia e abilità ti serviranno a ben poco. Quindi tieni bene sott'occhio la barra pm durante le battaglie. Se sei quasi esaurita, date una bella spruzzata con la pepiera pm. Mi raccomando, sfrutta questo potere con giudizio. Oh oh oh ok vabbè, questa cosa è uguale alla pipiera ps si, sì, la pipiera ps è gialla la pipiera pm è verde e acqua è ciano solo che ce ne ciano. ne abbiamo si sì. no è verde e acqua ciano è tipo un blu vabbè la, comunque si ne abbiamo solo 10 di, di okay. pipiera pm Le invece di... solo la pipiera ps comunque non la userò comunque non la userò perché tanto era solo per farvi vedere tanto Con calma <ride> sì. Ah. ah troppo facile uh, Fai attenzione Marco Stavolta Sace. schiva però eh, No vabbè è Colpa tua E stavolta attacco normale Uh azione energica Carica eccessiva Ecco qui la mia abilità energica Ma che schifo era quella scena <ride> Non me lo chiedere Stai sento è... Marco più oh, Ma <ride> <con lui. ride> Che Sarà cosa ore? dire? che grabbia. Comunque, visto la, la mia abilità energica, cioè quella che io mi esalto, faccio un balletto strano. <ride> e poi vado addosso al nemico. mi faccio tanti danni, però perdo due punti, eh, punti. che 24 soldi, niente cibo. Mini. Che tirchi che siete, eh? Ecco, quindi qui una locanda. Yeah. Una cosa mie... strana non porta a nulla. No, i miei PM ora si ricaricano sui tuoi, perfetto. Uh -huh. è perché ah, voi sì. non li avete usati sì. ora. Non abbiamo abbastanza soldi per nient'altro. Però eh. c'è sta succedendo qualcosa. Vediamo un po'. Abbiamo un sacco di tempo a disposizione oggi. Ne approfitterò per cambiare look. Oh no. Eh? Eh. Torno tra un secondo. Ti prego, queste cose qua sono scene. Tada. <ride> <ride> Naturalmente non <ride> rimangono così. Che ne dici? Wow, <ride> sembra una persona diversa. Un'altra persona la la la la la yeah. <ride> che bebe il simboletto rimane così però comunque conoscenti un attimo ma rimane così per sempre no spavalderia ha preso perché rimane così tanto non ti preoccupare o oh, si toglie ok spavalderia <ride> abbiamo già visto cosa fa levati ok rimane eh, eh, perfetto toglie. ora riprendiamo subito non abbiamo nulla di nuovo quindi continuiamo direttamente ora rifacciamo il livello di prima senza tagliare perché.. Perché questa strana non serve a nulla. Stavolta però metto di nuovo battaglia automatica. A, a tutto, tutto va. vapore! Non l'hai detto su. Lo so, però Luigi va tutta a birra. <ride> tutta okay, birra. Ok, stavolta. Birra. Stavolta andiamo qui. Penso no, che adesso è un pensiero, non dovresti. Non dovresti... voglio leggere! No! Ok, battaglia automatica inizia! No, ho detto inizia! Up! Uh! Fire! Ah, perfetto! Quindi... T'as PM! Perché urri? Perché? Diavolo urri! Ok, Luigi è prudente, si prepara! Nel frattempo io uccido nemico. <ride> Luigi, troppo prudente! Perfetto! Marco, ma riesci a stare fermo senza appenderti come una <ride> scimmia a letto tuo? Che in nuvola filata e 52 soldi. Uh, non ce la fai. Smettila di lamentarti. No, tu. Ah, Il tempo di lavoro è per andare all'avventura. Per andare all'avventura e non solo. Ah, sì. Ma io vengo sempre scusa Cs. nelle conversazioni. Ah, sì. mm. Ma se sei stato tu l'ultimo. Ah sì, perché cos'altro? Per andare a casa? Sì, giusto, andiamo a... Uh, un momento, cosa? Niente affatto! Eh. Lui non ce l'ha da casa, è stato creato da un dio Quella come fai il teabag tu? <ride> ok, vai, non perdiamo tempo stupidi <ride> mostri che mi interrompete mentre parlo goblin, Ok togliamo la cosa automatica perché fa male Boom Uh Nubu si è curato E io lo uccido di nuovo Vai Luigi Così si fa Luigi Quello si cura Ah comunque i nubung possono curare se non sbaglio anche gli altri nemici sì. Quindi state attenti Vabbè neanche tanto Ok Luigi ha fatto colpo su di me Bene Luigi bravo Luigi Uh nuovabilità Trappola. Trappola Perché lo devi leggere tu? Non è una cosa che dici tu Ok quindi ora I nemici che attaccano me vengono, vengono attaccati Funziona solo una volta ovviamente Se non sarebbe troppo più e consuma magia, quindi Marco è... Allora, ah, è livello 2 di affinità, tu e Luigi. Sì, da mo'. No, non avevo visto. Ok, Luigi è livello 3, yay. E ha preso? Niente, mi dispiace. Hai <ride> <I'm> sorry, Luigi. <ride> è stupido. Che poi noi andiamo da quella parte, perché ma, ma un... perché siamo andati dal sinistro? Sì, lo so. Apriamo, ecco qui, tre tagliandi da gioco. La la la la. Ok, cosa si fa con i italiani da gioco? Sono i biglietti, praticamente. Uh, con quelli si possono fare cose. Yeah. Cose. Uh, ecco qui, di... ovviamente. Uh. Oh. Yeah. Il quarto membro. Ok, taglio. Ok, abbiamo creato Mario. Scegliamo i caratteri di Mario sicuro, perché Mario è sicuro. È sicuro di essere un.. un uh... E Mario, no, ovviamente, Mario ovviamente non è un guerriero, Mario è un maghetto anzi è un sacerdote. Il <ride> sacerdote Mario. No, no, mago dai. Abbiamo già Luigi come curatore, non ce ne serve un altro. Il mago è potente. Abbiamo Mario Potter. Um, ok, vediamo Mario Potter. Vendiamo. No. no. La, la, la, la. Ok, quindi abbiamo Mario il mago. Yay! Mago Mario. Mario. Puff, uh, finalmente ce l'ho fatta. Chiedo scusa per il ritardo. Sono allora, Mario. Mario... mettilo con me. Sono Mario un mago. <ride> Farò del mio meglio. Conta pure su di me. Ok. Oh, la la la la la la <ride> la. <ride> che danza demenziale che fa. Sì, ok, lui lo mettiamo in soggiorno con Marco. Vediamo un pochino. Uh. Uh. uh no, mi dispiace. No, dai, dai, no, uh, che cosa vuole, Marco? Vuole stare insieme a me. Eh, metti? No. Ma, poverino, Sennò, devo rafforzare i miei rapporti con Luigi. Ma poverino, quello. Poi. Eh, tu devi rafforzare quelli con Mario. Ci sono <ride> ancora... Andiamo a mangiare. <ride> allora, a sì, me, ok. Sto spingendo la gente di stare sì. con le Ok, a te piace tanto. Poi la diamo le a le Luigi. Le no. Luigi ha apprezzato come me. Così Ok, adesso... E ora finalmente... Aspetta, voglio vedere un secondo. Ah, no, ok. No, ok, pensavo che si potevano interagire. Mi ricordavo male. Ok. Uh. Telecamera. Vabbè dai, non facciamo. Ah, qui siamo serio? alla sala giochi. Possiamo usare i tagliandi, ne abbiamo tre. Mi sa che se ne trovano altri tre dopo questi Quindi sono molto rari nella demo almeno Possiamo fare la roulette Dove si vincono cose sicuramente Oppure Sassa carta forbici Dove noi scommettiamo dei soldi E al 3.3% vinciamo Sì Se vinciamo raddoppiamo i soldi che abbiamo scommesso Ovviamente non perdiamo nulla Se no sarebbe inutile andare qua Beh perdiamo il biglietto No vabbè tagliando. sì Comunque sia, Se vinciamo abbiamo raddoppiato i soldi che mi sa che da 100 diventano 200. Poi possiamo continuare a giocare. Se vinciamo ancora, raddoppiamo. Però possiamo continuare così. Mi sa all'infinito fino a 8.000. Mi sa oppure 4.000 soldi. E se hai già 8.000 soldi e cerchi di raddoppiare, mi sa. No, non ti farà raddoppi far raddoppiare Dice ok, basta hai vinto. Comunque sia, basta che perdete una sola volta e perdete tutto. Quindi io, per il momento, farò la roulette. Magari me ne tengo solo uno. Ah, servono già tre. Servono tre tagliati? No. no. Ok, possiamo vincere. Divisa con Merletti. Uh, vacanza low cost. Buoni vacanza low cost. No, fidati, sono utili. Una quantità enorme okay. di punti esperienza. Può ridere. Una banana che... PS. Ok, quindi la cosa più. Okay. la cosa più. Meno rara che possiamo ottenere sono i punti esperienza. Va bene, iniziamo, dai. Via, dai, forza, forza. Io voglio l'armatura. L'armatura è la cosa più importante. No, dai, dai, dai, dai sì. No, no, Perché? no. Perché? Vuoi in vacanza? Vabbè, ora lo vedi. Serve? Ora lo, lo vedi. Ok, dai, che okay, con chi li possiamo usare? Facciamo io e Luigi, così ci affiniamo di più. Oh no. Allora, vediamo, bagagli. Passaporti, soldi. Eh, vestiti di ricambio, c'è tutto. Si parte! Yay. Luigi Quinn, Mario Luz e Marco tu! No. Ecco qui, siamo in vacanza! Che bello, tu! Che tipo che schifo Mario e mi metti in un'altra stanza! Degli eroi che vanno in vacanza! È stata una vacanza meravigliosa! Wow! Uh, questo viaggio mi ha stancato un sacco! Però è stato un sogno, no? Ecco qui a che serve! Che! Yeah. Basta! Vuoi giocare ancora? Figura. Sì! Stavolta vinceremo. Se c'è la vacanza metti me e Mario. Sì, no. Sì. Non ve la meritate, siete... Ecco, stavolta vinciamo i punti esperienza. No. E... Che schifo. Mm. Diamoli a Mario che fa schifo. Allora, in realtà sembra pure più contento di. di quando. Boh. Ok, vediamo a Mario perché. Capisci che è stupido. Vediamo a Mario perché è quello con la meno esperienza. Wow. Mm. Wow. Wow, Mario sale di due livelli e aprende l'abilità Fuoco. Una mistica wow, fiammata. Wow. Una mistica fiammata che brucia un singolo nemico ed è potentissima. Poi ce ne saranno anche di più potenti. E giochiamo ancora? No, ah, stavolta okay. facciamo sasso carta forbice. Ok, stavolta. Ma, questo tizio è antipatico. E no, ti va una partita di sasso carta forbice. No. Sono pronto a regalare il 500m a chiunque riesca a battermi. Ah, quindi sono 500 già dall'inizio. Bene, bene, bene, bene, bene Fammi vedere di cosa sei capace Una partita costa solo un togliendo. Fatti sotto, ciccione, <ride> ciccione. <ride> Così mi piace Forza, preparati che... Di solito c'è un segno Per cosa dove buttare cioè? Però io non, ora non mi ricordo Potrei andare a cercare su internet eh, Però sarebbe un po' barare quindi. For... Per, lo faccio per metti voi Metti forbice perché non ha detto Anzi no, metti sasso se... Non c'è niente So, su non c'entra niente. Lo faccio per voi ragazzi, lo faccio in blind. Ho vinto. Sì. Ok, ora subito via. Non voglio rischiare. Uff, me l'hai fatta. Come promesso, ecco qui la tua ricompensa di 500 m. Yeah. Anche se, dimmi un po' ti, ti andrebbe di raddoppiare il capitale. Non voglio farti pressione, ma potresti usare la vincita per ritentare la sorte. Se vinci di nuovo contro di me ti aspetto un bel bottino di mille monete. Che ne pensi? Una buona idea o no? No! No, no, no! Capisco. Meglio un uovo oggi che una gallina domani, eh? No. D'accordo, allora no. prendi pure la tua ricompensa e alla prossima. Non ci sarà una prossima, mi dispiace. A meno che non vinciamo tre tagliando più avanti. e eh sì, lo faremo. Ora con cui... Con, eh, concludiamo l'episodio. No, con tutti questi soldi. No, ora. Concludiamo seriamente quasi ora. Aspetta, prima compriamo, compriamo tutto. Le cose. Allora, iniziamo con Luigi, anzi, prima con Mario. Mario vuole una banana PS quindi iniziamo con te Tutta il tracking, 210 soldi Vai Marco, non mi deludere Bravo. Cioè Marco. ma io mi potrei mettere d'accordo con Mario e fare i rispetti a te No Che colore? Uh, arancione Difesa da 13 a 18 Ora tocca a me Sì anche perché l'ha divisa con Merletti Anche perché l'ha divisa con non si può vedere Facciamo <ride> la, la tuta, <ride> l'armatura la, ape Vai, Dynamics, non è mi deludi No, avevo Beh, quella, avevo la quella la di bronzo. La spada, spada cioè. Ecco qui, signori uh, Cavolo, è vero, non c'è rossa perché la, Non c'è pure tu. No, arancione aran blu. Marrone oppure gialla. Bianco normale Bianco E con l'ape radioattiva perché radioattiva? Boh. Pe e infine calcchino. Luigi Vai tutta con merletta <ride> Luigi sembra sua nonna <ride> <Yes>. <ride> Il bello è che qua i colori sono tutti orrendi non si possono vedere Va bene bene Almeno c'è il verde cioè. E poi hanno è carina eh, diciamo ora, che cosa devo fare? Devo eh, intendevo la, la, la, il vestito, intendevo Luigi che Aggiungiamo carico. Mario al gruppo. E poi dovevo devo aggiustare i miei vestiti perché il casco non lo voglio, ma, come ma, sapete. Eh, ma non è è messo che okay, non l'hai aggiustato. Lo so, eh, infatti, dobbiamo... si fa dal menù ah. che cioè, abbiamo sbloccato quel livello, ma non lo faremo. Dobbiamo chiudere, lo so, lo so, lo so. Che io. Modifica aspetto, copri capo, niente. Perfetto. Ora è molto meglio. Perché sono troppo giganti i caschi, veramente. Ma se. se no, non, non succede nulla. Quindi nella prossima no, parte. Se, se ci sono due cavalieri, condividono i vestiti. No, non c'entra nulla. Ognuno, Senti, ognuno ha i suoi abiti. Ah. Vai, quindi avremmo prossima... comprare due così apri. No, perché? No. Quanti cavalieri stanno? Fammi capire. Se no, se abbiamo due cavalieri. Sì, quindi. ne compriamo due. Per un, uno per uno. Quindi la prossima che parte scrive. continueremo. La prossima parte della demo di mitopia, è probabilmente la penultima, quindi saranno cinque all'incirca le parti. Perché non penso proprio che ce la faremo a finire la prossima. Uh -huh. Anche se abbiamo finito di creare tutti i personaggi. Mi dispiace, ce ne vorrà ancora un'altra. La prossima parte di mitopia, Demo. Continueremo. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao. Ciao.